Benvenuti all'interno di questo nuovo video Oggi sfondo diverso, questi sono tre quadri Penso si chiamino così Che mi ha regalato il mio team Stavo facendo un meeting Sento buzzare alla porta del Corriere di Amazon Che praticamente mi porta questo scatolone gigantesco Io non avevo ordinato nulla Quindi pensavo si fosse sbagliato in realtà E poi poco dopo sul gruppo mi hanno scritto Ti è arrivato il regalo, ti è piaciuto Io ancora non l'avevo aperto però Ci tengo a ringraziarli, di nuovo Vi ho già scritto sul gruppo Però questo è per far capire quanto è importante Avere un team unito e strutturato, perché ovviamente di solito sono io quello che fa i regali, però in questo caso me l'hanno fatto loro. Quindi grazie di nuovo a tutti. Bando alle ciance. Allora, in questo video parliamo delle competenze che servono per iniziare, per avviare il business online. Ovviamente che insegno, se segui questo canale saprai i risultati che può far ottenere alle persone che eh, lo applicano. quindi mi sono segnato in realtà un po' di domande che mi vengono fatte sia su Instagram sia nei direct sia ogni tanto quando faccio il box domande sia ma soprattutto ai consulenti che parlano continuamente con le persone che vogliono iniziare allora serve una laurea rispondiamo subito a un po' di domande perché alcune sono assurde però è anche giusto sfatare alcuni miti serve una laurea per iniziare? Assolutamente no, in Italia soprattutto c'è la tendenza a pensare che serva la laurea per fare dei soldi in realtà è tutto il contrario però non dirò la mia al riguardo perché potrebbe essere molto pungente come punto di vista quindi non entro nel merito però è un dato di fatto in Italia se vuoi fare carriera devi aspettare 20 30 anni devi scalare in azienda poi non si sa perché per fare più soldi devi per forza essere più grande di età cioè ci sono delle cose che non stanno né in cielo né in terra a mio avviso il fatto che ci siano persone con il business online facciano veramente tanti soldi ma questo non solo in Italia in tutto il mondo soprattutto ragazzi dai 20 e 30 anni ma poi ovviamente chi parte dopo comunque questa opportunità a prescindere è un dato di fatto che non è questione di avere un pezzo di carta non è questione di essere laureati essere certificati perché è un qualcosa di talmente nuovo in realtà che le università vabbè, ne parleranno tra 10-15 anni se non di più e non lo faranno dal punto di vista imprenditoriale ma comunque ti insegneranno come magari svolgere un lavoro del genere ma come dipendente quindi come, eh, con uno stipendio fisso senza opportunità di scalare e così via quindi rispondiamo subito alla domanda che secondo me è un dubbio che viene che le persone si pongono cioè serve la laurea social media marketing che cos'è? No, è un qualcosa di talmente nuovo, ma soprattutto il mio modo di applicarlo, perché in realtà questo lo dirò anche alla fine del video, ho iniziato in Italia non c'era nulla, proprio il 2016-2017, qualche sponsorizzata delle persone che vedete oggi online, anche quelli più influenti, non esistevano, non c'erano, quindi posso assicurarvi che avendo appreso fuori queste competenze, fuori si intende, non fisicamente però, tramite appunto l'online, tramite video online soprattutto degli americani che già c'era qualcosina, poi lo riapplicate, a mio modo trovando la mia formula semplicemente poi è la stessa che vado a ma di insegnare, e ovviamente essendo stata testata da me, quindi già sapevo funzionasse, chi la applica poi di conseguenza ottiene risultati, ovviamente se lo fa con criterio. Chiudendo un attimo il discorso, sarò molto crudo e secco nel dire il pezzo di carta, la laurea, non ti serve assolutamente a nulla. Se ce l'hai, ben venga, se non ce l'hai, non cambia nulla. Quindi in realtà è ininfluente, ok? Poi, hai bisogno di un ufficio? Assolutamente no. Come vedi, io registro continuamente da casa mia, ho la mia scrivania, ho la mia postazione, ho la mia visuale qui, ma... Non serve un ufficio, ho tutti i collaboratori da remoto, i miei studenti lavorano tutti da casa propria L'unica cosa a livello di upgrade che secondo me va fatta dopo un po' è avere uno sfondo migliore Perché chi è in, in Cashflow Academy lo sa, lo sfondo è importante soprattutto per un, per un discorso di meeting, posizionamento e tutto quanto Tutto spiegato, però magari un upgrade che dovrai fare dopo è avere uno sfondo migliore Ma io consiglio uno sfondo neutro, quindi se proprio sei in cameretta con i mobili dietro o peluche di quando eri piccolo Sicuramente l'upgrade che dovrai fare è appunto avere uno sfondo migliore Migliore, ma ti basta quello, quindi l'ufficio non ti serve, hai la possibilità di lavorare completamente da casa tua, da dove vuoi, io pure mi sposto continuamente quindi posso assicurarla questa cosa, questo non vuol dire vivere la cosiddetta laptop lifestyle, ragazzi quella è una cazzata non puoi lavorare sotto il sole in spiaggia, puoi fare qualcosina in spiaggia, in piscina puoi fare le call, puoi parlare con il team ma quando sei già più strutturato ma non puoi eh, pensare di poter vivere tutto il giorno alle Maldive e fare questa laptop lifestyle, non esiste, cioè bisogna trovare un compromesso, io poi vi dico le cose come stanno non c'è fumo appunto in, in questi concetti e posso dirvi che potete svolgerlo tranquillamente a casa vostra, questo sì e non vi serve un ufficio neanche quando vi, se deciderete di espandervi nel prendere collaboratori io stesso, come ben sapete, ce l'ho tutti a remoto, uno è a Oslo, uno è a Tenerife, Gabriele Tenerife, Fabrizio Oslo e gli altri sono tutti sparsi per l'Italia, chi in Sardegna, chi in Piemonte, quindi abbiamo eh, ho il team dislocato ovunque in realtà e non è necessario l'ufficio anche perché loro sono comodi sono focus a lavorare nella loro postazione che si sono creati poi all'interno di casa loro c'è chi ha fatto l'upgrade ha preso una casa migliore per esempio Gabriele è passato da vivere da Reggio Emilia si è spostato alle Canarie a Tenerife io ci sono stato quest'estate da lui ho fatto anche un video sul canale quando ho portato anche gli altri membri del mio team a Tenerife a trovare Gabriele ma in realtà a fare team building quindi è stato, è stato interessante e lui vive lì quindi no non è bisogno di un ufficio poi, ecco, questa è una domanda un po' più che riesco a capire, devo essere bravo al computer, allora devi saperlo accendere, cioè perlomeno quello devi saperlo fare, però posso assicurarti la seguente cosa, e questo è stato testimoniato più volte, sia sulle interviste su questo canale, sia quelle che sono sul mio sito web www.maroliberatore.com cioè le persone si rendono conto che essendo un percorso guidato step by step, una volta che hai un computer sai andare perlomeno su google, cioè devi semplicemente replicare quello che faccio io sullo schermo e che spiego all'interno di i miei percorsi Quindi in realtà questo dubbio non c'è Non dovresti avere o Devo essere bravo al computer Non ci sono componenti di programmazione Se tu ti stai immaginando questo mondo Come i codici di HTML Ti sbagli di grosso Non è assolutamente quello Anzi è tutto automatizzato con dei software, con dei processi lineari, con dei builder Poi queste parole se decidi di entrare le capirai ancora meglio Però in realtà è tutto collaudato e step by step Tant'è che in realtà la maggior parte delle persone che ottengono risultati partono da zero Ma perché in realtà il percorso è rivolto proprio a chi parte da zero e Io l'ho strutturato immaginandomi di ritrovarmi nella situazione nella quale mi trovavo appunto quando ho iniziato Che avevo pochissimo capitale e zero esperienza per quanto riguarda l'online a questo punto mi collego alla domanda che c'è dopo. Hai bisogno di un computer di ultima generazione, MacBook Pro 2027, 150.000 GB? No. Probabilmente questa domanda viene fatta ai miei consulenti, perché vedete il mio computer. Questo è un MacBook Pro i9. Non so quanta RAM, non ne capisco tanto, vi dico la verità. Però è penso l'ultimo modello, adesso sarà uscito il 2021. Ma io ho sempre lavorato con un Lenovo. L'ho preso quando ho compiuto 18 anni, quindi a rate. Lo pagai 3 320 euro, 300 euro, comunque l'ho preso in due rate per farvi capire quanti soldi avevo all'epoca, però io ho iniziato letteralmente con quello e per, le, per quello che bisogna fare effettivamente sul computer, proprio perché non c'è una componente grafica, cioè non devi star lì a fare Photoshop o tutti gli altri software che servono appunto a editare video, cioè il computer non viene appesantito inutilmente. Più che altro devi nav navigare online, ci sono cose molto basiche a livello proprio di sforzo che deve fare il computer da fare, quindi ti basta un qualsiasi computer, io avevo quello di fascia più bassa, 300 euro credo sia tra i computer che costino meno Quindi questo è per farvi capire che assolutamente non è un problema Vi basta un computer base Probabilmente quello che avete già basta e avanza cioè, Altra cosa Non ho mai venduto un servizio digitale E non saprei a chi rivolgermi Allora partendo dal presupposto che Questa domanda la fai ovviamente se non sei All'interno dei miei percorsi O comunque in generale Anche se questo video lo stanno guardando i miei studenti lo sanno Nel corso ho spiegato dove trovare i clienti Quindi ci sono vari modi per trovare questi clienti E ovviamente la domanda Essendo altissima attualmente in Italia non hai grosse difficoltà neanche a fare la ricerca poi in parallelo con il nuovo percorso formativo c'è anche la possibilità di delegare questa mansione quindi ti insegno io a trovare chi al posto tuo fa il lavoro, che in realtà è una cosa che non consiglio troppo perché a mio avviso i primi step per avviare la tua attività di business online devi farli tu così quando vai a delegare sai effettivamente come ottimizzare il lavoro dei tuoi subordinati però se tu fin da subito vuoi ottimizzare i tempi ti diciamo noi dove trovare i fornitori eventualmente dove trovare la persona che ti genera i meeting, vende e e così via, quindi tutto impacchettato da questo punto di vista, ma comunque a prescindere è tutto spiegato, quindi il problema non sorge, per te adesso è astratto un po' quello che è il processo, in realtà è il più lineare possibile, cioè nel momento in cui sei all'interno capisci cosa vendere, dove trovare i clienti, ti sarà tutto molto più chiaro, quindi questo è realmente importante e non è un, assolutamente un problema, però ripeto queste sono domande lecite e il mio team proprio mi ha chiesto di fare questo video, quindi è giusto sfatare e toglierti eventualmente dei dubbi non ho mai avviato un'attività mia per guadagnare mi sentirei abbandonato quando incontro le prime difficoltà allora il motivo per il quale qui sarò proprio secco il motivo per il quale ci sono così tante testimonianze perché poi parlandoci chiaro è quello il risultato finale ed è quello che certifica il lavoro che c'è dietro è perché oltre al fatto che il percorso ci sono le coaching con me ci sono le lezioni digitali le lezioni online che puoi rivedere sempre ma secondo me il valore aggiunto è proprio il tutor cioè tu se inizi non ti sentirai mai abbandonato se hai un qualsiasi dubbio, stai vendendo un e-commerce, stai vendendo la pubblicità online, stai vendendo un qualsiasi servizio digitale e hai un dubbio su che prezzo vendere perché il cliente ha una particolare esigenza piuttosto che il costo per lead è aumentato, come riesco a abbassarlo piuttosto che questo sito web ha un problema con questa determinata cosa o lui vuole aggiungere questa particolare funzione, quello che fanno i miei studenti ma possono confermarlo, è fare un video allo schermo, far capire il passaggio che non è chiaro o mandare un messaggio e il Tutor risponde, ok? Perché già c'è passato. Sono consulenti che sono all'interno della mia agenzia in primis, quindi tutto quello che in realtà potrebbe capitare, ovviamente, poi da casistica a casistica, da nicchia a nicchia, questo è, questo è importante dirlo, però cambia veramente poco. e il tutor a supportarti nel caso in cui tu hai un dubbio specifico per una particolare situazione e il fatto di non sentirsi mai abbandonato, che questa è una cosa che diceva anche Michael nell'ultima testimonianza, cioè il fatto che non c'è niente in Italia che ti dà tutto questo supporto. Ma perché do tutto questo supporto? E ripeto, più volte che è pesante per me appunto erogare per ogni singolo studente un supporto, un tutor e tutto quanto Ma perché lo faccio? Perché voglio massimizzare il più possibile i risultati La qualità che sto portando all'interno di questo canale, nei video Ma proprio all'interno della mia agenzia, nei processi di acquisizione clienti e tutto il resto Il che stiamo espandendo in questo momento è proprio avere un qualcosa di qualitativamente superiore a tutto quello che c'è in giro Ma questo per dire cosa? Quindi riagganciandomi alla domanda iniziale Cioè il fatto che tu non ti senti mai abbandonato ti dà anche possibilità di ispirare un po' di più ti faccio un esempio che mi è appena venuto in mente: se tu sei sotto la panca, stai facendo una, questo movimento qui. Se c'è una persona dietro, molto probabilmente riesci a spingerti oltre, quindi a spingere di più perché? Perché sai che sei supportato, mentre se sei da solo non spingi fino all'ultimo proprio perché hai paura che il peso. Ti schiaccia ti cade addosso e poi non ci sia nessuno attorno a te e penso che con questo esempio tu ti possa be rendere benissimo conto del motivo per il quale si ottengono risultati perché si spinge di più cioè c'è la possibilità anche di osare leggermente di più osare con il prezzo osare nella vendita osare nella scelta di un collaboratore nella scelta di un servizio perché sei supportato perché non sei solo quindi a livello inconscio che è un appunto se sei in cfa sai Uh, il discorso mente conscia, mente inconscia tuttavia Avere questa sicurezza interna ti dà la possibilità di spingerti Spingerti oltre, continuare a raggiungere quelli che sono i tuoi obiettivi o quelli che ti sei posto Quindi è importantissimo questo aspetto qui Di conseguenza spero di aver risposto alla domanda All'interno di questo video inoltre voglio, voglio dirti quello che serve Sarò molto oggettivo al riguardo Quindi c'è un fattore primario che è di base Quindi è imprescindibile Questo qui purtroppo non posso dartelo io Però prima di dirtelo voglio ricollegarmi al discorso che facevo prima Sul fatto che il vero vantaggio in realtà Che c'è entra entrare in una vera e propria accademia Un team di 14 persone strutturato e così via cioè non è il business online del ragazzino che è da solo in cameretta al computer qui oggettivamente si fanno dei numeri importanti ma soprattutto c'è una responsabilità da parte mia in ballo veramente grande e il motivo per il quale ho partnership di un certo rilievo con Davide Sorniolo, che è il primo agente immobiliare d'Italia che si è affidato completamente a me nel digitalizzarsi abbiamo lanciato anche un progetto in parallelo insieme che continua a girare quindi da più di un anno quindi questo è il motivo per il quale a mio avviso Bisogna iniziare a distinguere, quindi questo è un modo anche per educare il più possibile nel metterti uh, in allerta riguardo tutto quello che c'è di fuori e effettivamente nella scelta che poi dovrai fare se vuoi avviare una tua attività di business online perché c'è veramente tantissima fuffa e io non ho problemi a dirlo ci sono persone che non sanno quello che stanno facendo e ti fregano ma in che senso ti fregano innanzitutto non ti danno valore e non ci tengono i tuoi risultati Ci tengono letteralmente solo a loro stessi non, nessuno mette a disposizione un tutor nessuno mette a disposizione un supporto le coaching tutta l'infrastruttura che c'è dietro fanno anche anche delle cose a mio avviso sbagliatissime che appunto cercare di catturare le persone con il stile di vita, il lifestyle e tutto quanto che a parte che a mio avviso acceca le persone sbagliate che però purtroppo ci cascano ma anche in modelli di business fallimentari che in realtà non funzionano ti dicono che non c'è rischio e poi devi investire tantissimi soldi ma non voglio neanche essere ripetitivo pensiamo a Amazon, il dropshipping, il trading per l'amor di Dio quindi questo per dirti cosa che innanzitutto io eticamente come persona non spingo mai questi modelli di business nei quali so che la persona poi deve rimetterci cioè una volta che inizia deve continuare ad investire qui è semplicemente una crescita è il motivo per il quale il business più etico questo lo diceva anche Luca Maitan nell'intervista è il business più etico che possa esserci perché fai del bene a te e fai realmente del valore al mercato non vendi prodotti cinesi qui aiuti le aziende a digitalizzarsi cioè ragazzi non è un gioco non è uno scherzo ma soprattutto è il motivo per il quale finalmente c'è tangibilità nonostante sia un qualcosa di prettamente digitale adesso Adesso parliamo dell'unico fattore che realmente ti serve se vuoi avere successo con questo modello di business o se vuoi avere successo in generale con il business online. Che è una cosa che ti anticipo purtroppo non posso darti io. E questa è la voglia di emergere, la consapevolezza che vali di più rispetto a quello che hai sempre pensato che gli altri hanno sempre pensato di te e il motivo per il quale prima ti sono andato a dire le domande ricorrenti che fanno le persone, i membri del mio team o che fanno a me è perché quelle dal mio punto di vista sono tutte scuse non sono abbastanza bravo non sono abbastanza sveglio non ho mai fatto nulla online non ho il computer buono vi rendete conto del livello di domande che vengono fatte? sono lecite a mio avviso ma io ripenso a me quando ho iniziato che veramente non... A parte che non avevo un euro, che okay, questo lo, lo continuo a dire, lo ripeto, ma a prescindere da questa cosa, io mi sono andato a formare fuori, non sapevo neanche l'inglese, non potevo permettermi una British School, un insegnante privato e ho, ho imparato così su YouTube, guardavo prima il video su come imparare velocemente l'inglese quando avevo 17-18 anni, perché a scuola diciamo che non l'ho imparato poi più di tanto, però cioè, cercavo di migliorarmi ma senza scuse, cioè semplicemente mettendomici e... Essendo dritto già avevo il mindset giusto ma poi l'ho preso ancora di più Poi semplicemente ho iniziato a studiare Come CFA che c'è la parte relativa al mindset è una delle più apprezzate poi del, del percorso Ma questo non è mindset questa è consapevolezza Questa consapevolezza che puoi cambiare per ottenere risultati non posso dartela io Quindi questo è l'unico fattore che secondo me o ce l'hai o non ce l'hai Se non ce l'hai non iniziare Te lo dico proprio in maniera secca: che sia Cashflow Academy, che sia un altro modello business. Cioè, se tu non sei, non vuoi cambiare, vuoi rimanere esattamente dove sei, è inutile proprio buttartici perché altrimenti il problema qual è? Che poi non, ha, non, non applichi e non ottieni i risultati. Cioè, nel senso, bisogna avere un minimo la voglia di. Cambiare la voglia di dimostrare agli altri che valiamo di più effettivamente di quello che ci viene detto o pensiamo di valere. Questa cosa qui è intrinseca. Quindi è un fattore che purtroppo, per quanto uno possa riprogrammare la propria mente, mente conscia, mente inconscia, lo shock, la riprogrammazione, Bob Proctor e tutto quanto. Questa cosa qui, è la voglia di dimostrare a se stessi, di voler di più, di avere di più, o semplicemente mutare la propria situazione attuale, avere un'entrata extra, qualsiasi cosa sia, deve partire da te. Quindi, questo ci tengo a pensare proprio per essere il più clean il più uh, sincero possibile come sempre a maggior ragione se ripenso a quando ho iniziato io però adesso lo sto vedendo tra i miei studenti perché è anche bello per me vi dico in tutta trasparenza portare le video interviste vedere le persone gasate di uh, ottenere risultati e io so che è grazie anche grazie a me cioè grazie a loro ma anche grazie a tutto quello che sto creando che ho creato che gli porta al punto B cioè per me è una soddisfazione gigantesca e se ripenso a 5 anni fa, qua, sì, qua ormai sono 5 anni, quando ho iniziato, io adesso ringrazio il me uh, del 2016 perché ovviamente se non avessi fatto azione, se non avessi avuto quella consapevolezza eh, di valere di più che secondo me potevo dare di più non avrei mai iniziato secondo me cambia tutto da un giorno all'altro dal momento in cui fai lo switch nel partire perché è tutto un buttarsi molto spesso si ha paura delle altezze molto spesso si ha paura di buttarsi in un qualcosa di inesplorato questo è il motivo per il quale pochi ci si buttano e pochi fanno business online ma anche pochi poi di conseguenza sono soddisfatti questo è un pattern che vedo sempre, Ok, anche nei miei clienti dell'agenzia, cioè magari sono persone che potrebbero fare di più, però non l'hanno mai fatto. Si digitalizzano tardi e ci chiamano tardi per aiutarli a migliorare quelle che sono le performance aziendali, vendere di più, implementare la giusta strategia e così via. Ma perché hanno un problema prettamente di mindset, a livello di consapevolezza di poter fare di più, poter, di volere di più. Immaginati tra tre anni appunto di iniziare un business online o di avere una seconda entrata, di lavorare da casa, tutto quello che concerne appunto l'avere un'attività online. Se pensi al 2024, adesso è fine 2021, nel 2024 hai dei risultati grossi, lavori al 100% online, lo devi tutto all'azione che hai preso tre anni prima, cioè ringrazierai il te del passato, ecco mettiamola così. Questo concetto qui che l'ho ripreso da un libro mi ci ha fatto pensare in automatico, mi ha fatto pensare alla mia storia, alla mia situazione ed effettivamente io... Allo stesso tempo ringrazio quando mi ci sono messo e mi ci sono buttato, perché alla fine è tutta questione di mettercisi. Ovviamente io ho avuto più difficoltà perché non ero seguito, cioè non, in Italia non c'era nulla, come vi ho detto prima, i formatori che adesso spesso vengono, vi appaiono nelle azze e così via non c'erano. Io non avevo neanche la barba, quelli lì non c'erano, c'era qualcosina in America, non come adesso, e, però appunto... Ho dovuto poi ritestare, fallire, ributtarmi Ho già fatto tutta io quella trafila Per capire quello che più o meno funziona nel mercato italiano Che è totalmente diverso dal mercato americano Quindi riassumendo un attimo tutto quello che è stato detto in questo video Tra l'altro se ti è piaciuto fammelo sapere nei commenti Mi fa piacere che interagite e, Oppure se ho chiarito qualche tuo dubbio e così via E metti like perché aiuta questo canale Abbiamo visto quello che in realtà sono risposte a domande abbastanza banali Ma lecite Che a mio avviso vengono posti come scuse quelle sono tutte computer computer l'ufficio, ragazzi, quelle sono tutte scuse che la gente si fa per non partire, per raccontarsela un po', perché poi effettivamente l'unico fattore determinante, e ve l'ho detto in tutta trasparenza, è quello lì, cioè la voglia di valere di più, la voglia di, di mettercisi, di buttarsi, anche il coraggio di farlo, quindi che molto spesso manca alle persone, ma è il motivo per il quale non tutti ottengono risultati, questo è oggettivo, cioè ma perché non ottengono risultati? Perché non si buttano, rimangono nella loro zona di comfort, anche se magari non gli sta piacendo, oppure vogliono di più, che sia un'entrata extra... Sia far sì che l'online diventi il proprio lavoro e così via, bisogna averla questa consapevolezza. E purtroppo non te lo dà nessun percorso formativo, non te lo dà nessun corso di crescita personale. Devi averla tu interna e soprattutto devi avere anche il coraggio di buttarti nel volerlo fare, cioè nell'avviare. Poi, ripeto. Puoi scegliere di avviare un ristorante con tutti i rischi che ci sono a monte, puoi scegliere di fare qualsiasi cosa a livello imprenditoriale. Ovviamente io in questo canale parlo di quella più sicura a livello di investimento perché qui è apprendere delle skills e poi riapplicarle, tu non devi spendere per andare a applicare questo modello di business, al contrario appunto degli altri ed è il motivo per il quale lo insegno. Ma comunque a prescindere da tutto quanto è un fattore intrinseco, o ce l'hai o non ce l'hai e spero realmente che tu abbia questa voglia di cambiare e voglia di metterti in gioco. Quindi spero che il video ti sia piaciuto, per qualsiasi cosa puoi prenotare una chiamata al 100% gratuita nel secondo link che trovi in bio oppure nel primo commento sotto questo video nella quale appunto viene analizzata la tua situazione per eventualmente partire con questo business. Poi mi raccomando metti like e iscriviti al canale, noi ci vediamo nel prossimo video.